Grazie, e no, io intanto eh, su questo provvedimento mi sento di eh, assolutamente ringraziare, non sono ringraziamenti di rito, eh, comunque i proponenti eh, della delibera, eh, perché eh, hanno fatto un lavoro, poi eh, al di là del condivisibile o almeno sul quale entrerò, ma comunque hanno fatto un lavoro eh, encomiabile eh, nei dettagli eh, producendo eh, documenti. Uh, aggiornati uh, quindi da questo punto di vista comunque mi sento di ringraziare i proponenti io poi Presidente chiaramente interverrò nella parte uh, più di mia stretta competenza che è quella di mobilità che uh, comunque abbiamo uh, sempre visto insieme anche ai colleghi di, uh, di urbanistica e, su questo provvedimento ci sono tanti uh, spunti uh, interessanti e condivisibili alcuni Uh, un pochino di meno uh, chiaramente poi come sapete tutti voi nelle proposte di libera di Iniziativa Popolare non è possibile uh, emendare ma abbiamo cercato con un ordine del giorno anche con, con la collega Iorio di comunque cercare di recuperare alcuni aspetti assolutamente condivisibili e come dicevo appunto nel provvedimento ci sono tanti aspetti che meritano di essere eh, valorizzati da, eh, da alcuni interventi che riguardano la ciclabilità, la, pedonabil la pedonabilità e così via. Eh, ovviamente i proponenti sanno e anche tutti coloro che nella mia commissione, nella commissione urbanistica hanno seguito questa vicenda, eh, sanno che diciamo così alcuni punti di vista differenti hanno riguardato il posizionamento dell'autostazione. Tanto per diciamo così, entrare subito nel tema uh, un pochino più, più caldo, passatemi, passatemi il termine Quindi sono stati dei punti di vista comuni e altri che lo sono stati un pochino meno In diverse sedute di commissione, uh, sia mobilità che urbanistica, abbiamo cercato di spiegare uh, L'evoluzione della sistemazione superficiale a seguito dei lavori di demolizione della sopraelevata della tangenziale si è spiegato più volte. Una delle ultime commissioni, mi sembra, è stata una delle ultime commissioni uh, pre-Covid che facemmo ancora dal vivo e con un'ampia partecipazione, in cui si è spiegato. Uh, perché uh, si è proceduto in quella maniera che comunque è stato uh, un miglioramento sostanziale rispetto al progetto originario che era andato in gara si è spiegato perché si è preferito cercare di dare tempi certi all'opera di demolizione e in questa prima fase magari tra virgolette accontentarsi un pochino riguardo la sistemazione superficiale fermo restando che tra l'altro uh, sappiamo tutti che gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione dell'area Uh, circostante la stazione di Burtina sono in realtà appena iniziate e tanti altri uh, interventi uh, seguiranno, però chiaramente la stazione superficiale che si sta realizzando a seguito della demolizione è stato il meglio che si potesse ottenere con uh, il progetto e la gara che si era già avviata e che non ci siamo sentiti di interrompere e, e di dover ricominciare tutto da capo perché i cittadini avrebbero visto magari la tangenziale uh, demolita tra dieci anni. Uh, ho aperto questa parentesi perché chiaramente il tema è molto connesso uh, con la proposta dei proponenti e col lavoro che hanno fatto, che ripeto rispetto uh, uh, e ringrazio, con molti di loro ci confrontiamo comunque in maniera sana e pacifica uh, costantemente. Ripeto, su questo provvedimento, sul progetto che avevo presentato, eh, ci sono stati dei punti di vista differenti su alcuni aspetti che riguardano la viabilità, il posizionamento dell'autostazione, eh, in molti casi anche, eh, diciamo così, suffragati da alcuni pareri dei nostri uffici e dei nostri eh, dipartimenti. Quindi, ripeto... Um... Il messaggio che voglio mandare eh, con questo mio eh, intervento è che assolutamente molti aspetti eh, positivi della proposta e lo spirito che secondo me ha guidato i proponenti è, eh, sarà assolutamente fatto salvo eh, da questa amministrazione, al di là eh, del voto di oggi che appunto avendo dei vincoli eh, particolari eh, e non potendo modificare il provvedimento chiaramente non ci siamo sentiti di accoglierlo eh, del tutto però insomma, non vorrei che questa esperienza di confronto che io ritengo dal mio punto di vista comunque è stata sana, perché quando ci si confronta anche con un'idea diversa e si cerca di trovare una sintesi, è sempre un qualcosa uh, di positivo uh, per questa città, ripeto l'abbiamo fatto in sedi sia informali che formali come la, la commissione uh, da me preseduta, la commissione Uh, urbanistica quindi ecco questo è un pochino il messaggio che, che voglio lanciare non, uh, non vogliamo assolutamente riconsegnare quell'area alle automobili o non valorizzarla insomma uh, le stazioni uh, ferroviarie ancora di più quella di Burtina con l'alta velocità sono degli asset uh, strategici per tutte le città per tutte le città italiane tante città stanno uh, portando avanti delle trasformazioni uh, importanti in queste aree quindi assolutamente il messaggio è questo e cercherò, cercheremo tutti noi di tendere la mano comunque ai proponenti e continuare a lavorare insieme per migliorare i tanti uh, progetti che abbiamo uh, in corso, corso sull'area. Grazie Presidente.